Chiara Ferragni è davvero incinta. Aspetta un maschio da Fedez, si chiamerà Leone. Chiara Ferragni e Fedez avranno presto un figlio, è maschio. Chiara Ferragni è davvero incinta. Dopo settimane di rumors, è il settimanale Oggi a dare finalmente la certezza, la fashion blogger darà un maschietto a Fedez. E la coppia ha anche già deciso il nome da dare al loro erede. Si chiamerà Leone il settimanale Oggi, in edicola da giovedì 26 ottobre, racconta tutti i dettagli della notizia esclusiva. Tanto da poter anticipare che Chiara Ferragni e Fedez aspettano un maschietto, e che si chiamerà Leone. Oggi ha infatti raccolto le confidenze di un amico intimo della coppia. E ora, il matrimonio La notizia confermata della gravidanza di Chiara Ferragni arriva a pochi giorni dal 28 compleanno di Fedez, e a un anno circa dalla nascita dellamore tra la fashion blogger e il rapper. hanno anche già in programma il matrimonio, a Cremona, nella primavera 2018, vista la promessa d'amore sul palco davanti a migliaia di fan. Tanto, però è la cicogna che arriva nel superattico dove vivono Chiara Ferragni e Fedez. Auguri.